È la seconda domenica di Quaresima continua il nostro percorso spirituale e questa volta Gesù ci porta con sé, potremmo dire, sul monte Tabor. È il miracolo della trasfigurazione. Un miracolo che possiamo dire per certi versi eh, non produce nulla, non ci sono guarigioni. Non c'è pane, non ci sono pesci, c'è semplicemente una grande luce sul volto di Gesù. Certe esperienze poi si possono vivere solo nel silenzio, solo quando ci si allontana, ci si apparta. Ecco, ci si mette in preghiera, per questo Gesù li prende, questi apostoli li porta con sé, Pietro, Giovanni e Giacomo. Vuole offrire loro un'opportunità di preghiera, vuole renderli partecipi di una gioia, vuole rassicurarli. Circa quello che sta per avvenire, il Vangelo che ci viene proposto, eh, come sempre da un punto di vista liturgico, inizia con questa espressione, in quel tempo, però ecco, originariamente, ecco, anziché questa espressione, bisognerebbe andare al testo, eh, quello proprio originale, che dice sei giorni dopo. Cioè quando Gesù sei giorni prima aveva detto chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce, ecco, questo impegno ecco, forte di rinnegamento di se stessi, di rinnovamento della propria vita, di rinuncia a qualche cosa che magari ci può tenere lontani da Dio, di impegno forte, anche molto duro. Però ecco Gesù li vuole rassicurare, questo sarà eh, l'obiettivo, questo sarà il traguardo, sarà un traguardo di luce. E questa luce che è sul volto di Gesù è, è una luce che, che sfolgora, che, che dà gioia. Così anche noi potremmo essere luce gli uni per gli altri, ma soprattutto se lasciamo fare al Signore, che il Signore trasfiguri la nostra vita, la trasformi. È Lui che può fare questo. Non si tratta allora di togliere le ferite, Forse, ecco, adesso tu che ascolti hai un cuore ferito per una, per una malattia, per una sofferenza spirituale, psicologica. Ti eh, senti abbandonato dal tuo partner, dal tuo figlio, senti che qualcuno ti ha tradito, eh, sei deluso. Ci sono delle ferite, delle ferite che eh, il Signore ci dice che quelle ferite eh, rimangono, però possono assumere un senso nuovo possono avere un nuovo significato, una, le, puoi, le puoi curare con una luce nuova, anzi quelle ferite paradossalmente possono diventare un'occasione per te affinché tu possa vedere la realtà in modo diverso, possa maturare, possa crescere possa anche ridimensionarti o ridimensionare le circostanze in cui ti ritrovi per vedere Dio, per vedere la luce di Dio impressa sul tuo cuore. È il Signore che ci trasfigura. E Quando sarà Pasqua, eh, la Pasqua porterà la novità eh, della vittoria di Cristo sulla morte, certamente, questo poi è il nucleo essenziale della nostra fede, ma le ferite si vedranno, rimarranno, però ecco saranno trasfigurate, la tua vita sarà trasfigurata. Cambia, in Cristo tutto cambia, è quanto ho voluto scrivere anche in questo libro che ho pubblicato recentemente, dove appunto parlo di questa possibilità che ci viene data, ecco descrivo un po' i sacramenti, e la realtà ecco, della fede, la, la vita in Cristo che eh, stravolge, cambia persino una cultura, è una cultura che dà un nuovo un nuovo slancio anche al Vangelo, un Vangelo che dà un nuovo, un nuovo vigore ad una cultura. C'è cioè un interscambio tra le culture, il Vangelo e i sacramenti. I sacramenti possono essere un'occasione per vivere da trasfigurati. Buona domenica.